Devo dire che sono rimasto molto colpito. È una struttura molto bella, eh, che fa, denota tutta la cura che è, che è stata messa nel pensarla e nel costruirla. È una struttura bella, funzionale, sicura. È una, una, veramente eh, una cosa in, che colpisce molto. Colpisce il fatto che sia il frutto... Eh, che questo è veramente importante, della, dello spirito di iniziativa dei genitori, dei ragazzi e che questo sia proprio il, eh, il frutto del loro lavoro e del loro impegno. E per noi come Aeroporti Roma è importante e è bello poter dare una mano, dare un contributo per questa iniziativa così, così umanamente. Eh, carica di significato. Io credo che per i ragazzi sarà bello, sarà bello stare qui, sarà bello poter qui giocare, crescere, eh, costruire il loro futuro. Credo che questo sia un messaggio molto forte, veramente eh, grazie ai genitori dei ragazzi e, e per noi è stato ed è, e sarà bello essere parte di questa iniziativa.